Buongiorno, buongiorno, e bentornati al consueto appuntamento Viaggio all'interno della Jenny Vi ho lasciato la volta scorsa con un'immagine di sfondo che tutti avete chiaramente beccato che è l'idea di un ammortizzatore cioè di ammortizzare la Jenny Ora, tema molto discusso, molto sentito perché effettivamente con la, la vecchia versione quando si prendevano i colpi si sentivano parecchio, eh? più di una volta mi sono pinzato la lingua scendendo un gradino o, facendo, o prendendo in velocità un colpo. Ora, l'amortizzazione è un tema sull'autobilanciante molto molto complesso, eh, sarebbe stato quasi impossibile in questo momento risolverlo come una macchina, cioè quindi andarlo a mettere sulle ruote perché creava altri problemi dinamici, meccanica sarebbe stato veramente complicato. Volevo assolutamente un sistema ammortizzato, quantomeno smorzante, ecco, non parliamo di ammortizzatore perché l'ammortizzatore ha una catena eh, diversa, ma smorzante quantomeno degli urti. Eh, All'inizio abbiamo lavorato su, eh, su un quadrato mettendo degli smorzatori a molla e qui, quindi creando una sorta di ammortizzazione eh, orizzontale sui quattro punti no? però portava con sé problemi legati all'estetica all perché anche in quello è un problema no? se tu hai una parte che ammortizza eh, quindi qui devi lasciare degli spazi che si vedono esteticamente diventa bruttissimo quindi si è optato per un lavoro è stato un lavoro lungo capire un po' se dividere la parte seduta, cioè dove noi ci sediamo, dalla parte eh, telaio, corpo. E quindi si è scelto di fare una seduta ergonomica, che poi vedremo nelle prossime puntate, molto complessa anche quella, perché, ho visto anche nei commenti l'avete messo, l'abbiamo fatto ergonomica, scelto un'azienda leader nell'automotive che fa sedute e sederie, quindi con materiali particolari, sul, sul discorso, eh, discorso antidecubito rientriamo in questioni molto complicate e mediche perché sapete benissimo che ognuno ha il suo, quindi io ho optato per una soluzione drastica, cioè avere la, il corpo diciamo, dove all'interno c'è la seduta, se una persona ha dei particolari problemi di antidecubito andrà a levare il guscio sagomato che abbiamo fatto noi e andrà semplicemente a inserire all'interno il cuscino che normalmente è un ro o quello che sarà. Eh, però appunto è una scelta drastica perché non si può pensare di fare un cuscino che va bene per tutti. Abbiamo fatto uno studio sul cuscino ma l'abbiamo fatto una via di mezzo, ecco, molto ergonomico, esteticamente molto bello dietro quello appunto c'è andato lo studio per fare eh, questo am ammortizzatore, ammortizzazione chiamerei, chiamerei meglio smorzatore di colpi perché alla fine è la schiena quella che prendeva più colpi andare dietro e cercare di eh, smorzare ora anche lì dietro questo per esempio lo faccio vedere si vede, sì, ecco, questo era uno, il primo che abbiamo comprato che si può vedere qua sono piccolini, vengono tutti dalle da biciclette. Eh. Questo è un prodotto chiaramente cinese, eh, ad aria, di, di bassissimo costo. No? E abbiamo provato questo e di lì mi ha fatto venire in mente che bisogna metterci qualcosa di più. Cioè, per mettere questo e dire ho messo l'amortizzatore, per chi mi conosce sa che non avrei mai messo una roba del genere. E quindi, abbiamo optato per altre altre altre cose ecco quelle altre cose ve le vorrei far vedere qua che le penso che dovreste vedere allora questo innanzitutto questa è la seduta ergonomica che poi vi farò vedere meglio eh, la, volta prossima, la volta dopo qui vabbè, vediamo una un'attacca un attacco un della Jenny fino ad arrivare alle nostre meravigliose Zebrate, che poi forse non vi ho ancora detto perché sono zebrate, faremo una puntata, vi spiegherò perché sono zebrate. Ecco, questo è un attacco che vi fa vedere l'interno della gente senza spoilerare niente, questo dovreste averlo già visto e qui vedete già qualcosa, perché qui sopra vedete un attacco, l'attacco dell'ammortizzatore Questo ve lo faccio rivedere, sono, sono le nostre meravigliose batterie. Il sistema tutto studiato da noi che sta dando veramente belle soddisfazioni. Questo vabbè, è il sistema che avete visto, non ve lo faccio neanche più vedere, stiamo lavorando ancora di più per ottimizzarlo e via discorrendo. Ecco, io vi avevo lasciato con questa foto di eh, sotto sfondo che si vedeva, ecco, come vedete c'è un guscio che racchiude il sedile, all'interno c'è un sedile sagomato apposta, molto ergonomico che ha una tenuta anche laterale delle gambe e via discorrendo qui poi parleremo questo è il pivot denominato pivot è il nuovo sistema di comando della Jenny una cosa meravigliosa eh, lo sterzo della Jenny completamente nuovo stupefacente ecco allora per il dietro abbiamo optato per questa soluzione no? di mettere posteriormente un ammortizzatore e anteriormente invece di andare in una soluzione eh, in gomma No? quindi abbiamo una soluzione in gomma come vedete questi sono tutti i stampi che abbiamo fatto ci saranno tutte delle regolazioni come voi sapete per portare avanti e indietro il sedile che rimangono uguali come nella vecchia, nella vecchia jenny questa questa soluzione anteriore va a rendere più morbida la guida perché ha un sistema a collassamento cioè si collassa, è una gomma e continuamente lavora eh, per, per compensare, ehm, faremo dei fori, non è proprio identico, ma il sistema è quello, l'ultimo che abbiamo fatto, ci saranno dei coni da inserire dentro per renderlo più morbido o, o più rigido, a seconda se è più pesante o meno pesante, no? e questo andrà ad ammortizzare nelle salite e nelle discese, ma anche nelle piccole asperità dovrebbe, dovrebbe lavorare dietro invece abbiamo un ammortizzatore classico che lavora a taglio e quindi nelle, nelle, nelle, nelle, nelle buche la cosa sarà regolabile eh, andrà a, ad ammortizzare ecco. ehm, torniamo, vorrei tornare un attimo in presa diretta eccomi qua, in presa diretta Vedere eh, questo punto. Allora, vi ho fatto vedere quello, eh, questa è un'opera d'arte che vi voglio far vedere in anteprima. Un Hollins, leader mondiale di, di ammortizzatori, in discussione al mondo. Quindi, ho preso il meglio che esiste oggi sul mercato. Li ho chiamati, gli ho detto il progetto che avevamo in mente. E loro sono stati felici di aiutarci. E quindi abbiamo cominciato a lavorare con loro allo sviluppo di, di, di un ammortizzatore dedicato, no, quantomeno nelle regolazioni avremo il blocco così si creerà il blocco è come avere un, un sedile non so mettiamo uno zaino dietro magari aumentando il peso 10 kg di zaino attaccato dietro cosa facciamo noi andiamo a bloccarlo e come averlo rigido e quindi no. poi una regolazione un'altra regolazione chiaramente tutto sarà in funzione Adesso non lo vedete bene qui, qui c'è un, uh, un tappino che si caricherà dell'aria a seconda del peso e vi Questo che vedete qui, questa cosa meravigliosa che vedete, ora è prototipata in, in sintetizzato, questo è l'attacco che andrà attaccato al sedile. Questo qui, questo beccuccio che vedete qui, che adesso non ne mancano i cosi, sarà l'abbattimento del classico che abbiamo dello, dello schienale. No? e l'abbattimento dello schienale per caricarla in macchina e via discorrendo. Qui un, creeremo un aggancio dove agganciarci la spesa da dietro per, per agganciarci a dietro. Chiaro, tutta questa volontà è sempre stata quella di tenere a vista l'ammortizzatore, talmente bello, è un pezzo talmente fatto bene che merita sicuramente tenerlo a vista ecco che dire questo pezzo sarà appunto fatto staccato avrà delle regolazioni chiaramente avete delle regolazioni in alto e in basso per regolarci o a seconda di, di come vogliamo andare chiaramente che vi devo dire cioè tra questo e questo ci sono mille euro di diversità giusto per darvi un'idea ma si vedono tutti questo pesa un grammo e mezzo no? e questo qui giusto per farvi ancora dire qualcosa ecco questa è la prototipazione del pezzo a collassamento che vi dicevo con i fori chiaramente per alzare la seduta ce la possiamo alzare eh, un po' di più davanti, un po' di più dietro per dare, per dare le. E, e poi avremo anche lo scostamento davanti e indietro come al solito per regolare la cosa. Ecco. Questo qui chiaramente è, il, è una, una, una, una, gomma, una gomma che andrà a schiacciarsi e quindi ad, ad attutire i, i colpi. Ecco. Quindi, eh, dove forse vi posso far vedere se riporto un attimo che riporto il video eccolo qua mm, lo vedete stiamo facendo delle prove questa è una vecchia Jenny su cui sto diventando un ibrido ecco avete visto come lavora a la schiacciamento ve lo faccio rivedere questo momento questo è il nostro prototipo ecco si va no, a lavorare va a schiacciare questa cosa chiaramente si può dare il ritorno si può lavorare sul ritorno qui entriamo in tecnicismi anche troppo, troppo sofisticati eh. quindi vi ho fatto vedere quello vi volevo far vedere non so dove è andato Ero preparato di qui, vabbè comunque poco male. Questo era lo studio, tutto uno studio che abbiamo fatto di, di collocazione, poi l'abbiamo girato sotto sopra, questo era appunto tutto il lavoro che c'è cioè dietro un grande lavoro di ingegneria, dietro questa, questa, questa roba qua. Però, come si può vedere, ecco, questo, questo è già la l'abbozzo dello schienale nuovo, ma non è, non è così. Comunque abbiamo lavorato su questa questa cosa per arrivare a poi vabbè, qui vedete parte del telaio anche il telaio è cambiato tutto ora non è più così assolutamente però eh, avremo a vista il, il nostro allins basta direi che vi ho detto tutto quello che vi volevo dire sulla sulla tutto quello che vi volevo dire sull'ammortizzazione cioè sull'ammortizzatore eh, la prossima volta vi parlerò di connettività, come avete chiesto, e magari vi faccio vedere qualcosina sulla seduta. Va bene? Grazie come al solito di seguirci e alla, e alla prossima.